La mia vita è molto semplice, lunedì quando vado a casa a trovare i miei genitori perché so che loro ci tengono molto che io vada a casa essendo un figlio unico, loro aspettano solo il lunedì per vedere come sto. Di solito arrivo sempre verso lunedì mattina così verso mezzogiorno li trovo in negozio, mia madre ha un negozio d'abbigliamento e loro sono lì che mi aspettano perché sanno appunto che, che arrivo a quell'ora lì. di mio figlio sono sempre stata entusiasta. Anche come calciatore? Anzi. Cioè lei per esempio quando suo figlio rompeva le scarpe, i pantaloni per giocare a pallone, non, non, non lo sgridava? Mai, mai sgridato. Perché io ci temevo che diventassi un grande calciatore. Ma lei è un'eccezione. Ma e suo marito, come la pensava? Anche lui. Io volevo che studiasse, ha fatto le tecniche, però ho visto che il bambino non riusciva a scuola, ho detto, a te è meglio che continui al calci perché le doti ce le hai. Cioè, devo dedurre che Roberto è uno di quei pochissimi fortunati ragazzi che andando male a scuola i genitori non lo rimproveravano. Mai? No, guardi, anzi, gli devo dire, quando il povero Ligio Vecchi, alla sinistra dell'Inter, è venuto a 14 anni e mezzo quando è venuto vecchio il povero Luis Vecchio che adesso è morto eh, chi gli ha detto che insomma, io giocavo abbastanza bene mio padre gli ha risposto che l'aveva già capito anche lui dal momento che mio padre ha capito che potevo riuscire è stato diciamo il primo talent scout che cosa rappresenta per lei suo figlio? per me rappresenta la cosa più grandiosa che un padre possa arrivare a avere perché era stata la, la mia rivalsa nella vita arrivare al mio bambino così a gradini così alti, insomma. C'è cioè una rivincita della vita sì, sua proprio. che forse non è stata sempre facile. Sì, proprio, sì, proprio. Volentieri, crede nella coesistenza pacifica? Sì, si sì, crede. Anche perché in questi giorni ho letto che Nixon va a Pechino. Beh, per la verità io intendevo la coesistenza pacifica tra lei e Riva. Eh, qua il problema è più grave. <ride> Comunque... Penso che si sono messi d'accordo, Nixon e Malt e Malte, tu possiamo mettersi d'accordo anche io e Gigi. Con è un calciatore, lavora di fino a 33-34 anni e poi c'è il dopo. Eh, detto, il mio lavoro per adesso è, è solamente giocare al pallone. Preferisce fare una cosa alla volta e fatta bene. Mm -hmm. Esatto.